Molte persone si presentano in terapia per una sola seduta. Questo è un fenomeno che è stato studiato da tanti autori, ma sistematizzato poi negli anni Ottanta, fine anni Ottanta, da uh, Moshe Talmon, Michael Hoyt uh, e Robert Rosenbaum. E da allora abbiamo la terapia a seduta singola. Io, peraltro, sono andato a studiare proprio da Hoyt in California, oltre che al Boomeri Center in Australia, e devo dire che è un approccio molto interessante, che adesso, per fortuna, stiamo avendo anche qui in Italia. Però quello di cui volevo parlare oggi è questo libro... Capturing the Moment, che è la panoramica, a mio parere, più completa sulla terapia a seduta singola. Uscirà in realtà, in questo periodo credo, forse quando vedrai questo video sarà già uscito da un pochino il secondo volume, uscirà a breve anche il manuale italiano di terapia a seduta singola, però. Tuttora, Capturing the Moment è sicuramente il libro migliore per uh, saperne un po' di più sulla terapia assoluta singola. Lo stiamo anche traducendo in italiano, per quello però dovrei avere un po' di pazienza. È una curatela con 25 capitoli scritta da Michael Lloyd e Moshe appunto, due del team originale di terapia assoluta singola. Si chiama Capturing the Moment Single Session Therapy and Walk-In Service, perché parla molto della logica walk-in, di cui magari parlo in un altro video. Tre spunti interessanti di Capturing the Moment. Uno, sicuramente ti dà una panoramica completa della terapia assiduo singola, così come viene fatta in tutto il mondo. Ci sono autori che vengono dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Messico, dall'Europa, quindi veramente completa come panoramica, è veramente un modo per avere di fronte diverse declinazioni della TSS. Due, ti permette di scoprire il fatto che le applicazioni della TSS sono davvero tante, sia dalla psicoterapia individuale alla psicoterapia della famiglia, dalla psicoterapia per i disturbi di coppia e i disturbi sessuali, dall'ipnoterapia fino all'ippoterapia ci sono veramente tanti tanti esempi qui che possono essere utili per capire come utilizzarla nella propria attività lavorativa e tre ci sono proprio tutta una serie di spunti e implicazioni che ti permettono di capire un attimo come arrivare a declinarla all'interno del tuo modo di fare psicologia o psicoterapia a me personalmente ha dato molti spunti che mi hanno permesso sia di preparare poi workshop e dare dei consigli a dei colleghi sia in prima battuta di utilizzarla proprio io con i miei pazienti. Libro che secondo me è un must have per saperne di più sulla terapia seduta singola, se non sai l'inglese aspetta la versione italiana oppure vai su terapiasedutasingola.it che è uno dei miei progetti dove trovi un blog con ogni mese un paio di articoli anche tratti da idee e spunti di questo libro. Ormai la terapia seduta singola si sta facendo sempre di più anche in Italia quindi a mio parere è un ottimo modo per avere una freccia in più all'interno della tua faretra.